Ciao a tutti e benvenuti a una nuova gara col team pirata Siamo a Okayama La gara sta per partire Ha effettuato la qualifica il nostro pole man Andrea Abbiamo il 25 tempo Nonostante abbiamo fatto un, quello che io per me è un tempone, siamo a metà, a metà griglia. Ci sono sì un totale di, di 50 macchine circa. 50 team più, più di 100 partecipanti. Andrea ha fatto la qualifica e io farò il, il primo, la prima parte della gara il primo stint. Okayama è un circuito abbastanza corto, Sarà, sarà un'impresa stare qui tre ore Sopravvivere tre ore qui Con 50 auto E ci sono già colpiti green, green, green, green. Ok, parte la gara In alto a destra ci sono i tempi parziali A sinistra troverete i, le informazioni subito il giro Il consumo della benzina eccetera Comunque vi lascio la gara Spero che vi piaccia. Car on your left. Clear. Va benissimo, grande. Right side. Clear on the right. Car right. Still there. Ok, Clear. Per problemi tecnici purtroppo. Non si sente quello che mi dice Andrea, però non si sente il mio, la mia voce, quello che dicevo io in gara. Right side. Right side. Clear. Car right, clear on the right. qui stavo cercando in tutti i modi col coltello in mezzo ai denti di resistere a tutti gli attacchi che mi hanno sferrato da tutti i lati e allo stesso tempo cercando di non fare incidenti e di non uscire fuori visto. Adesso stavo coprendo per vedere. Anche perché ci sono stati dei piloti abbastanza spedicolati. Body sold once yeah, remote media. Need to run the body sold on my car on your left, slow car ahead, you got a slow car on the right. Stay on the right, clear on the left. La gara, come vedrete, è stata segnata da vari, da vari problemi, sia tecnici che, che diciamo, di, di gara. Sin dal al primo momento c'era qualcosa che non, non mi quadrava, non ero soddisfatto, non avevo per niente feeling con l'auto. Riuscivo veramente quasi a stento a tenerla, in pista, non riuscivo ad andare rapido. Nella seconda parte della gara si scoprirà qual è stata la ragione. C'era un motivo, non per giustificare le mie scarse prestazioni, in ogni caso sicuramente non sarei stato col ritmo dei primi che facevano. Noi abbiamo fatto come tempo 1.27.1, che vi assicuro che è un ottimo tempo, ma il primo ha fatto 1.25.8, cioè un tempo alieno. 1.25.8 è veramente un tempo... E i primi giravano e sul ritmo dell'1.26 del e 26. 26 io non, eh, non, non avevo non mai avuto questo ritmo Oddio che cosa mi sono schivato right. right right. right. right. Oddio che cosa non ho preso! Ho preferito uscire fuori strada, era meglio l'off track che, che è un bel frontale Quindi dicevo sì, non, non avevo il giusto ritmo, non, non avevo sicuramente il ritmo per stare, per stare più, più avanti. Minute 28.67. cercando in tutti i modi di risalire qualche posizione. cercando di resistere come ho potuto. E davanti in punto piatto. Car ride. Clear. 1 minute, 20, point nine, point, nine 8, 9 scritto richiamare in quattro fughe la strette. One minute, twenty, nine, point three, two, eight. <laughs> they do it. Car Clear on the Car Occhio, ride. conviene di lasciarlo passare perchè è un Clear. Guarda sto psicopatico dove mi ha passato. Tolto l l ho tolto l'acceleratore, l'ho fatto pure passare, perché l'ho visto da troppi giri, mi stava attaccato dietro e ho detto questo mi tocca, prima o poi mi fa girare. Grazie Andrea, <ride> che mi incoraggia, è un grande. E quindi sì, cioè, l'ho fatto passare, ho preferito averlo davanti e vedere se riuscivo a seguire un po' il ritmo. Cosa che è quanto pare no? они ещё говорят, что дина пед davanti a te si butteranno fuori prima o poi ad essere rubato il parco. One minute twenty nine I don't support your partner, we're going to do One minute, 29.901 He's got a slow car on the right Car right Clear Gotcha, sir One minute, twenty, nine, point six, zero, two On your left. On the left. Ecco, Dogavitata... allora, guarda che dordello, che delirio, che è successo, è colpa di sto risultato deficiente ho perso proprio il nervioso, tipo ho perso per un attimo il controllo di me Allora, riguardandolo, anche sul momento mi sono incazzato tantissimo, ma anche, anche con me stesso Perché io l'ho visto che stava arrivando e... che, è che non è successo niente? Eh, tranquillo, l'avrei il mio <ride> Grazie, Andreu. Eh, quindi lo stavo vedendo arrivare, l'ho visto arrivare, era veramente a pochi, a pochi decimi da me. E io senza volere, perché non voleva non era questo il mio scopo. Eh, era uno stupido. Era uno stupido sì. Mi sono allargato forse più del dovuto e lui si è infilato, però si è buttato. Cioè, veramente si è buttato. Io ero molto più avanti nella curva, quindi non... Ha calcolato, abbiamo calcolato un po' con corso di colpa. Parare nella volta. È un po' quello che mi è dispiaciuto perché comunque l'avrei potuto pure fare passare, insomma, no? non, non mi cambia più di tanto, anche se io secondo me ero leggermente più rapido. Però è vero pure che ce l'avevo dato un sacco di giri dietro. Comunque vabbè, questo è il primo incidente del, come team, doveva capitare. 1 e 6 adesso e 1 poi fatte ancora un giro box box box adesso arrivi preciso Manca poco ormai per, per la fermata e box, cambieremo ruote e faremo quasi il pieno nell'auto e toccherà ad Andrea farsi questo secondo stint. In questa gara, sì, prima mi sono scordato, in questa gara non ha potuto partecipare Triano quindi siamo, siamo in due farò io farò questo primo stint e poi dopo andrea e poi farò quello che rimarrà una mezz'oretta ok ragazzi ci siamo stiamo entrando in box andrea è pronto qua mi sono completamente sbagliato l'entrata del box pensavo che i brilli erano, fossero molto prima e abbiamo perso penso almeno un carga 109,5 litri 3 perfetto grande greg 1 spero di non far cazzate Io inizio ad avere, a palesare ancora di più i miei problemi di connessione perché anche in gara prima qualcosa era avvenuto, le persone iniziano un pochettino a laggare, a sparirmi davanti. Adesso quello che sta succedendo è che io osservando la guida di poi gli chiedo ad Andrea se l'auto la sente bene perché ripeto io per tutta la prima parte della gara non, non ho avuto per niente una buona sensazione con l'auto. Tutti quanti stanno entrando in box. One minute 29.8 Qua stavo osservando i tempi che avevo fatto ne... durante tutti i giri e a parte un tempo più o meno decente che ho fatto all'inizio erano tutti abbastanza alti e allora ho chiesto ad Andrea per radio se come si stesse trovando con l'auto, se per lui era, era tutto ok. Perché guardando okay, i tempi. Oh, fino adesso no, me l'ho trovato bene! E infatti Andrea mi risponde che fino ad adesso si è stato trovato bene, ma che c'era qualcosa che non andava, adesso. Quella cosa che non andava poi dopo la scopriremo a breve, eh, era che c'era un problema con, eh, con il setting, né, con in, un bilanciamento dei pesi che, andato, che si era sballato. E questo è stato uno dei problemi che abbiamo avuto in gara, a parte già il primo, il primo diciamo, tamponamento e contatto che abbiamo avuto. Minutes 30.944 <laughs> Sembra che vada un po' più piano. Che figa si inquadratura per vedere la distanza che aveva Andrea con quello dietro. Se solo funzionasse bene i racing e la connessione, perché mi va tutto saltando, mi prendo tipo un colpo ogni volta che andrò fra una curva perché sembra che, mi sembra che ha perso il controllo. Vedete? Gente che scompare, eh, relative. Vedete come scompare quello ma dietro? Comunque, è una bella inquadratura così. 1 minute 29.799 1 minute 30.676 You will be reported for that Uh, they will give the part for you. You must live to race. Qui sta il problema di cui vi parlavo prima, il problema setup. Come vedete c'è una bella scritta rossa che lampeggia e, e quello è il fatto che appunto, il video piangere nella macchina non andava, non andava bene. Botta, mi sono giocato tutti gli occhi che avevo a disposizione. Qui mi rendo conto pure che gli ultimi giri ho fatto i giri che le, con le ruote praticamente quasi al 50% avanti, 60% quanto sono? 60% e 75% dietro, quindi con le ruote molto, molto andate, mai ho girato con le ruote così a terra. In questo momento stavo cercando di capire quanti off-track avevamo al momento. Left side Clear riuscito a capire il mistero del setup. Questi qua per, per radio comunico ad Andrea qual era stato proprio il problema del setup. È stato un errore diciamo di inesperienza, non abbiamo calcolato il peso della benzina che ha modificato completamente il setup e c'è stato diciamo un problema appunto nel setup, ma sono i nostri errori di inesperienza che servono appunto per crescere e per fare meglio. 55 per l'ultimo stile 29.244 minutes, twenty, nine, point, two, eight, seven, E qua arriva uno dei momenti mitici della gara, questo è un doppiato, <ride> bravissimo <ride> doppiato. Cioè si è allargato malissimo qua. E infatti neanche io ci credo Che è deficiente Cioè un doppiato si allarga Ti fa passare Riguardiamocelo all'altro ragazzi Vedete cazzo One minute, twenty, nine, point, eight, seven, seven. Ti sei visto la scena Gregorio? Me la sono vista in repreio Andrea, dall'alto, da tutti i lati. Che cretino, che deficiente quello. pensavo che mi faceva passare era un doppiato ma infatti non è stata colpa tua Andrea Perché a gli mi dà gente con 34 incidenti? dopo che Andrea mi dice la questione degli incidenti, vi a controllare quanti incidenti abbiamo noi, e abbiamo 21 incidenti su 25 massimi permessi, ciò vuol dire che se sbattiamo con chiunque, ci squalificano alla gara, e questa è stata una delle tennesime tensioni che si sono create in questa gara, più piano la macchina e guarda come sculetta, non so se è la connessione, Comunque qui si, sono, si è aggiunto un altro problema, già la gestione della gara che è stata finalmente abbastanza complicata. Cazzo, sono riuscito a non fare neanche uno stracco, ho fatto due tamponamenti. e eh, magari dovevo stare un po' più attento, lasciarli passare evitavo adesso che ci penso ho fatto pure un off track all'uscita di una curva mi pare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 The leader is pitting now. Ma garde perché dopo è difficile sorpassarci, loro allora sono entrati tutti adesso. The leader is pitting now. The leader is pitting now. The leader is pitting now. The leader is pitting now e Andrea mi ha chiesto quindi, appunto, vista la questione della benzina e dice, ti stai occupando tu della benzina? io ho detto sì, e qui sì, si aggiunge un altro, un altro punto forte del, di questa gara che ha dato Pepe e che ci ha tenuto in tensione fino alla fine infatti adesso sto attivando il programma che di solito utilizzo per calcolare la benzina ma in base a quanto rimane la gara, in base a tutti i calcoli, come calcolatrice, conti, con le dita Avevo ah, calcolato che 40 40 litri andava, 50 litri andassero bene. Okay? One minute twenty nine point zero seven eight ways, man. Right, Manca davvero poco, credo che sia questo giro Andrea entrerà in box, ricambieremo le ruote e metteremo 50 litri di benzina. en È stato un po' un peccato per gli incidenti che abbiamo avuto sia il mio sia quelli che abbiamo avuto con Andrea perché stavamo risalendo la china e poco a poco comunque abbiamo risalito varie posizioni. Inizio ventana de parada. E qui il software che, che mi gestisce i rifornimenti mi dice in spagnolo, poi un giorno vi spiegherò perché me lo dice in spagnolo, mi dice che, tipo, che, che si è aperta la, la, la finestra per poter andare a fare i rifornimenti e ciò mi, mi sorprende perché ho detto oh, abbiamo appena fatto la benzina e mi dice che devo andare a fare benzina e mi viene di guardare infatti il carburante e guardo e mi appare che qua c'è cioè 39.3 ci dovrebbero essere 50 litri io ho sentato 50 litri che dovesse mettere ai box litri. e invece ci sono 39 E infatti gli chiedo ad Andrea adesso sto parlando per l'ala Andrea ma puoi controllare c'è qualcosa che non mi torna aspetta che guardo e infatti mi dice aspetta che guardo esatto 39 adesso 38 e stesse 18 giri punto 4 quindi Probabilmente non arriviamo a fine gara Quindi mi si aggiunge un altro problema Non solo abbiamo 21 incidenti E quindi tocco chiunque Ci squalifico Adesso si aggiunge pure il fatto che forse Dovremmo fare un'altra fermata e box Per fare praticamente Un giro in più Perché si parla di quello Se non arriviamo non arriviamo per niente Per un poco, per un soffio. non ho idea però dovresti arrivare giusto e preciso o a meno che consuma più tanto la macchina non so vabbè vediamo quando, quando manca poco dai in caso il cambio gomme lo tolgo Che storia! questo ha reso tipo, la gara ancora più strana del solito. Non male che la senti meglio perché con tutte le botte che ha preso. Sì, qua per radio vi avevo detto ad Andrea che comunque nonostante tutto l'auto la sentivo molto bene, molto meglio rispetto al primo stint E lì per ti ridendo mi ha detto, cioè, meno male con tutte le botte che ha preso. Un torniato da doppiati cioè, io stavo con una tensione mostruosa perché vi ricordo sempre che se tocco solo se tocco una di queste macchine che mi stanno davanti dietro ci squalificano e i doppiati di solito sono quelli che hanno un po' ti spaventi di loro perché occhio se... per davanti. E infatti occhio se sono doppiati un motivo ci sarà 10 te sparare il final. Six, six, nine, right side, clear. Sono cagato sotto, proprio cerca di stare il più lontano possibile chiunque. Tanto voglio dire, per me la gara, le ambizioni sono certe quelle di vincere. Ero sul replay, ero quella da non credere. Mancano 8 minuti e ancora 7 litri e mezzo per cui ci avrei tranquillo, secondo me. Oddio proprio è giusto è giusto ormai manca poco alla gara l'unica cosa che devo fare è stare lontano dai guagli e cercare di farmi bastare la benzina ci riuscirò Ci sta guardando anche Adriano peccato che non si sente perché io urlo per radio ciao Adriano non so se ci sente, gli ho chiesto adesso Questi che ho davanti mi danno proprio una paura. Ah sì, è vero. No, ho scritto che non sempre. Sì, perché io dico ad Andrea, ci sentirà poi quando lo metterò online, che l'ho salutato. Un saluto da ad Adriano. Ciao. Parare in questa volta. Minute, e qua vi una cosa. Il stop mi dice fermati in questo giro. Che di solito è il messaggio quando io faccio una gara normale di una sprint è il messaggio che obbligatoriamente io seguo perché sennò no non arrivo a fine gara, Andrea sta calcolando parallelamente controlla e dice guarda secondo me ci arriviamo giusti giusti perché mancano due giri e dai il ti stima, volta. infatti vedi mi dice ultimo giro e mi stima il software che infatti mi rimane la benzina per fare un giro e sette, cioè poco più di un giro e mezzo. Allora tipo... Arriviamo con zero, Esatto, arriviamo con zero benzina. Allora qua l'unica cosa che si può fare è, tipo... Non accelerare, cercare di mantenere la macchina con l'inerzia. Certo. Anch'io mi sto cagando sotto, Andrea. Mantenere la macchina con l'inerzia, premere la frizione... E un'altra cosa che si può fare è mo modificare la mappatura dell'auto... Box, box, box. Esatto, mi dice box, box, box, entra in box perché se no non arrivi a fine gara. Quindi che fare? entrare in boxe o ce la giochiamo? entrare in boxe o ce la giochiamo? ce la giochiamo, vaffanculo, dopo tutta questa gara come va va? e in questo momento se guardate bene mi dice in alto a sinistra, mi dice il software che abbiamo la benzina per fare un giro, virgola, ancora non siamo passati al via un a giro due, due, di cui... 29, secondo stop five, degli iRacing 1 e 2 Andrea si riferisce a quello quindi 09 0,9, 2 litri e 2 <ride> litri e 2 2 litri e allora qua 2 a e 2 2 litri e infatti la litri è mettere in litri ma io gli dico e per radio, che la questione pure è pure che abbiamo quelli dietro a un secondo e mezzo quindi non posso neanche rallentare vedi, qua, lo sto dicendo per radio non posso neanche rallentare ce l'ho attaccati dietro <ride> e Andrea mi dice ho visto, ho visto quindi ecco qua, in curva che modifico la mappatura dell'auto e gli metto la Sono mappatura... Dietro, e meno male, un po' di fortuna! No, anche cambiare la mappatura, Già, l'ho fatto! L'ho fatto, Andrea, ho cambiato la mappatura quando ho preso la curva. In piena curva, cambiando la mappatura dell'auto. E mancano 0.3, 0.3 di benzina. Oddio, non c'è quasi più benzina. Ci arriviamo! È tutto, eh. perché sta accelerando, devo mettere a folle qua cazzo, da noi quelli sono dietro 02 di benzina, 02 di benzina l'ettilino finale Oh! oh. Eh. Siamo eh. arrivati eh. in Chop job. job. Mamma mia, se lo facciamo a me a posto non siamo arrivati proprio tipo con i fumi, con i vapori del, del serbatoio. Se facevi il calcolo apposta non saremmo mai riusciti così precisi. Infatti, cazzo. Cioè, dovevo mettere 50 litri, io ho calcolato addirittura 10 litri in più a questo punto. Comunque è stata una figata. Mi sono cagato sotto. Anch'io, Andrea, anch'io. Ragazzi, spero che vi sia piaciuta la gara come è piaciuta a noi. È stato uno spasso, nonostante tutti i problemi, è stata una figata. Un saluto, ci vediamo alla prossima gara del team. Alla prossima, ciao!